25 kg, questo è allenamento. Ragazzi, ieri sono andati avanti e stiamo per scoprire fin dove sono arrivati. Scusi lei? Ciao. Fa isolamento acustico no? Sì. E un attimo, un attimo, questo è solo il video di tutti i lavori, per vedere come ho redatto farò un video a parte. Quindi, se sei già iscritto, attiva la campanella. Se non sei iscritto, che te lo dico a fare?